In tutto questo parlando abbiamo parlato di questo discorso dei social abbiamo parlato di quanto siamo manipolati di quanto questa cosa ci abbia cambiati allora boh, io mi viene sempre da pensare che forse era più gradevole era pure più vero e più bello quando se avevi bisogno di un amico andavi direttamente a bussargli al citofono oggi se fai una cosa del genere quasi ti denunciano per stalking oggi anche fare una stessa telefonata sembra troppo invadente perché facciamo precedere tutto dal messaggio non c'è più la gioia dello stare insieme, la gioia del guardarsi negli occhi, spesso, troppo, spesso quando siamo a tavola tutti insieme ci sono più cellulari in altro poco che persone e si vanno a perdere quei momenti vissuti, quei momenti condivisi, quella chiacchiera, quel guardarsi, ma soprattutto a volte non viviamo quello che ci capita perché la maggior parte delle volte lo stiamo registrando e al posto di guardare quel mondo reale che abbiamo davanti agli occhi mettiamo tra noi e quel mondo uno schermo di un cellulare e noi guardiamo quello che sta succedendo non più in diretta ma nell'interfaccia del nostro display e ci ha cambiati, ci ha cambiati profondamente, anche nelle relazioni, i social oggi spesso fanno tantissimi danni nelle correlazioni tra le persone, nel comportarsi, nel relazionarsi. E allora quel mondo lì, quel mondo di quando ancora andavi giù, magari per strada e correndo dietro a un pallone con i tuoi amici giocavi eh, dalle 6 alle 8 ore tornando a casa con le ginocchia tumefatte, oppure andare in giro in bicicletta Oppure quando si partiva per le vacanze e si caricava la macchina anche sopra il tetto andando a vedere quelle persone che non incontravi da un anno che probabilmente avevi incontrato l'anno precedente e ci avevi instaurato un rapporto con cui poi ti eri sentito magari per telefono andando al vecchio e tanto caro telefono a gettoni quel mondo forse era più vero, sicuramente meno tecnologico ma sicuramente eravamo noi ad essere diversi e non siamo voluti cambiare noi, ci hanno voluto cambiare